cominceremo la quaresima sarebbe tanto bello che ognuno di noi in questa quaresima pensasse su questo come io mi comporto con la gente come è il mio cuore davanti alla gente sono un ipocrita che faccio il sorriso e poi da dietro critico e distrugo con la mia lingua e se noi, eh, alla fine della quaresima, saremmo eh, capaci di correggere un po' questo e non andare sempre criticando gli altri da dietro, vi assicuro che la risurrezione di Gesù si vedrebbe ma, più bella, più grande tra noi padre è molto difficile perché a me mi viene criticare gli altri può dire qualcuno di noi no perché è un'abitudine che il diavolo mette in noi è vero non è facile ma ci sono due medicine che aiutano tanto prima di tutto la preghiera se a te viene di spellare un altro criticare un altro prega per lui, prega per lei e chiede al Signore di risolvere quel problema e a te di chiudere la bocca primo rimedio la preghiera senza la preghiera non possiamo fare nulla e secondo c'è un'altra medicina anche pratica come la preghiera quando tu senti la voglia di sparlare di qualcuno mordete la lingua Forte, eh? perché così si gonfierà la lingua e non potrai parlare. È una medicina pratica, eh? È molto pratica.